In quello che abbiamo definito set ad alta interattività avvengono scambi frequenti fra il docente e i singoli studenti e tra studenti, a coppie o divisi in gruppi. Gli studenti sono chiamati a reagire a domande e sollecitazioni proposte dal docente e a interagire e confrontarsi con i propri pari. Questo modello è facilmente applicabile alle classi medio-piccole, ma con accortezza in fase di progettazione e il supporto di strumenti digitali può essere adottato anche in quelle grandi. Aumentando la frequenza e la tipologia di attività proposte, gli strumenti digitali possono venire in aiuto, mettendo a disposizione, oltre agli students e response system, ad esempio le lavagne collaborative, che consentono di raccogliere e organizzare facilmente input individuali di gruppi, o ancora tool che semplifichino il processo di peer review o peer evaluation. MOOC e contenuti digitali, Possono poi supportare il processo di spostamento del momento di raccolta dei contenuti al di fuori dell'aula, nella dimensione online asincrona, per concentrarsi durante la lezione su attività di manipolazione o applicazione dei contenuti. Anche gli spazi possono venire in aiuto, consentendo di riorganizzare in modo dinamico il set d'aula, creando spazi di lavoro per piccoli e grandi gruppi per poi tornare ad una condivisione e restituzione in plenaria. Questa tipologia di aula è caratterizzata da una grande interattività in fase di raccolta di contenuti, alternata a momenti strutturati di discussione e riflessione sui temi proposti. Per accompagnare la progressiva memorizzazione dei contenuti e conseguentemente la creazione di legami tra vecchie e nuove informazioni, Spesso, il docente propone attività di retrieval, discussione e riflessione, sia durante le lezioni che tra una lezione e l'altra. Gli eventi di apprendimento chiave di questo modello sono quattro. La raccolta di contenuti ad alta interattività, il retrieval, la discussione, la riflessione e metacognizione. Il docente caratterizza i momenti di raccolta dei contenuti proponendo agli studenti frequenti attività, che hanno lo scopo di presentare i nuovi concetti, dati, metodi e processi, e stimolando fin da subito la creazione di un legame con le esperienze personali e le conoscenze pregresse, e spingendo ad una riflessione e ad una prima manipolazione delle nuove informazioni. In Aule ad alta interattività, i momenti di retrieval possono rivelarsi fondamentali per sollecitare una prima memorizzazione dei contenuti e possono essere anche pensate in modo integrato ad altre attività per richiamare i concetti visti in precedenza e creare le condizioni per un lavoro più proficuo. Se si decide di progettare lezioni ad alta interattività, è possibile inoltre inserire nel proprio corso attività di discussione che abbiano lo scopo di far riflettere e confrontare gli studenti per sviluppare spirito critico sui contenuti proposti. Il dovere è manipolare i concetti, infatti. Organizzarli, formulare argomentazioni e integrare gli spunti provenienti dagli altri studenti e valutare anche diversi punti di vista permette di esplorare la complessità di quello che si sta affrontando e stimola una elaborazione profonda ed una strutturazione dei contenuti rispetto alle proprie conoscenze ed esperienze, sollecitando una dimensione emozionale che supporta la memorizzazione. Proporre molte attività durante le lezioni è sicuramente un vantaggio per gli studenti, ma ricordiamo che può anche creare confusione, in particolare se non si pone attenzione ad evidenziare gli argomenti chiave. Può risultare quindi molto utile proporre momenti, anche brevi, di riflessione o metacognizione su quanto si è fatto. Le attività di discussione, riflessione e metacognizione potrebbero essere condotte online perché l'utilizzo delle breakout room e di lavagne condivise ne facilitano la gestione. Nel set ad alta interattività, le attività asincrone possono ampliare le dinamiche che si attivano durante i momenti sincroni. È possibile ad esempio anticipare nell'online asincrono contenuti teorici, attraverso video o materiali online, su cui lavorare poi in modo approfondito durante le lezioni sincrone. O ancora delegare all'approfondimento autonomo degli studenti una parte dei contenuti, ad esempio attraverso un MOOC, sviluppando così quella dimensione dell'imparare ad imparare, spesso trascurata, ma ben evidenziata dagli indicatori di Dublino. O ancora spingere alla riflessione autonoma su quanto appreso, ad esempio proponendo agli studenti di individuare pro e contro di un approccio, argomento o situazione o chiedendo loro di esplorare i punti chiave di una tematica secondo la logica delle 5 V Why, What, When, Where, Who. Molto importante, infine, è programmare strategie di valutazione formativa che leghino in un flusso coerente le varie attività proposte. Inoltre, è importante che la valutazione formativa sia allineata con la valutazione sommativa del corso.